Siamo arrivati alla fine di un altro anno, è stato un anno difficile, ma ora dobbiamo guardare avanti e sperare che le nostre azioni possano rendere migliore l'avventura dei prossimi 12 mesi che ci attendono. Sta piovendo ed è un buio e freddo pomeriggio, ma io sono comodamente seduto accanto al camino acceso e microgiolo al calore del suo fuoco, bebendomi un buon whisky. Sono sereno. Il fuoco scoppietta dolcemente e mi rassicura. Vorrei che fosti qui, accanto a me, per godere del piacere di una chiacchierata tra amici bevendo un buon whisky con me. Purtroppo non ci sei... vorrò dire che ne berrò uno anche per te. Salute e felicità, caro amico mio! Ci sono tante cose di cui vorrei parlarti della vita dell'amicizia per esempio, gran cosa l'amicizia, forse il sentimento migliore di noi umani, forse neppure l'amore tanto vantato può ritenersi più nobile, a volte mi chiedo come mai i rischi su di me non abbia un grande effetto. Certo, mi scalda e mi rallega. Forse mi fa divenire un poco mela e inconico, ma non mi provoca altre conseguenze. E posso berne quanto ne voglio. Bene. Pensando all'amicizio, mi sono come osso. Ado i carici alla tua felicità, età, mio miao, alle magnifiche. Sarà che in culo ci siamo divertiti noi due questo anno. Cazzo, questo rischio è buono. Ah, ma forse il lo placano come acqua e non mi brisa a fa fare foto. Ah. Levo e stringo all'amicizia. Viva Enrici, il mio sole amico! Sì, perché tu me ne fotti degli amici, e mi lasci suita solo a come comune cane. Ah. Ah. Muoio di mandò lo diable. E resto solo con mi sola vera amica. Mai bollo col E quindi... Per finire... Ti mando a fare in curo e buon anno!